Benvenuti alla battaglia per la vinta! <ride> Ti getto tra le maree. Mi si fa un viaggio nell'ade. Li pietrificherò. La morte cala dall'alto, direttamente nell'aldilà. <susurra> Il ciclope no. fa paura. Ti ho spaccato. Il Leviatano emerge! Oh! Carica! Provate a domare questo! No! E ora il mio spettacolo preferito.